Roccia si spanderà, la neve scioglierà. Mai più questi muri. Devo andare. Dimmi che vuoi seguirmi. Domani e ieri morire nascerà questo mondo. Tocca a noi granelli ora fare del deserto una dimora. Questa realtà è il mio sogno.